Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa di patate e zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca, patate, cipolla, dado bimbi, acqua, sale, olio, rosmarino e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e il rosmarino.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 Per 3 minuti 120 gradi velocità 1 aggiungiamo le patate il pepe il sale, il dado vegetale bimbi e l'acqua e facciamo cuocere per 25 minuti temperatura 100 gradi, anti velocità soft. La zuppa è pronta andiamo a impiattare. Zuppa di patate e zucca. Grazie e alla prossima ricetta.